Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e Oggi siamo qui in un nuovo video della Pixelmon e In questo video, tra l'altro, devo modificare sempre le impostazioni di gioco Credo che proveremo sempre ad alzare di livello il nostro Charmander Ma vorrei anche fare delle ball Innanzitutto per mi era sembrato di vedere un Pokémon debole che potevamo attaccare, però non lo vedo più. Ecco, tra l'altro poi sono salito di livello 7. Io ho visto qualcosa, andiamo a vedere di livello 33, credo che nada, è meglio non attaccarlo. Ad esempio questo qua di livello 13 sembra molto più fattibile, poi è molto piccolo. Quindi proviamo a bracciare. Gli fa molto danno, ma anche lui mi fa molto danno, giustamente. E probabilmente mi farà fuori. Esatto. Comunque abbiamo imparato a bracciare ed è molto forte. Dovremmo provarlo con Pokémon di livello più basso. L'unico problema è che... Non ci sono Pokémon di livello bassi, quindi... Potevamo attaccare lui, ma giustamente non... noi non l'avevamo trovato prima. Ok, se non, non è respawnato, ok, c'è ancora, attacchiamolo. O oh, se non lo faccio fuori questo, ok, meno male. Ok, ho messo a posto le impostazioni. Allora, iniziamo già a raccogliere qualcosa, innanzitutto. Ad esempio questo Pokémon qua, di che livello è? 35. Prendiamoci un po' di legno, come forse bisogna fare sempre in tutte le vanille. Però noi non l'avevamo preso, perché siamo poco furbi e iniziamo a farci qualche attrezzo abbiamo già il piccone e abbiamo anche una Safari Ball ma con quella probabilmente non cattureremo nulla comunque cioè potremo provare ad attaccare lui però secondo me ecco possiamo attaccarlo ecco li facciamo molto male ma anche lui ci fa molto male L abbiamo bruciato possiamo farcela ce l'abbiamo fatta siamo anche saliti di livello 8 ok e nel frattempo ci siamo fatti un po' di legno quindi facciamoci degli attrezzi decenti e eh, scusate se laggo un po' Ah, c'è un pesce lì. Ok, forse i pesci possiamo farli fuori. Andiamo ad attaccare quel pesce che abbiamo visto. Di livello 16. Ok, non era per niente una buona idea. Però mi sembra di aver visto un Pokémon. Che adesso si sta avvicinando alla palestra c'è la palestra sta roba qua che non so cosa sia ah questo sono io eccolo qua Pikachu ah ok mi sa che Pikachu non possiamo attaccarlo comunque 16 sempre quello è un boss raro Ecco, avevo detto che mi devo fare un po' di roba. Quindi iniziamo a farci un po' di roba. E poi, tra l'altro, sta Betulla e... Fantastica. Tra l'altro, potremmo prendere pure il... Ecco, vediamo un po' questo qua. Di... Ok, possiamo attaccarlo questo. Un poco danno ma sembra che anche lui ci faccia poco danno ok perfetto madonna che sfiga no era nato tutto benissimo fino alla fine poi dopo all'improvviso deve tirare fuori ste mosse sta roba qua che non ci interessa, teniamo la chicocca che che ci interessa, comunque la posiamo, questa qui, e poi teniamoci un attimo, questa facciamo un po' di Vediamo anche un po' di foto. Ci facciamo innanzitutto una fala perché non voglio scavare tutto a uh, mani nude e eh, o col piccone, perché poi lo rompiamo. Quindi facciamoci un po' di bastoni o gambi a quanto pare. E una pala ok Poi un'ascia E basta sono gli unici attrezzi che ci servono La spada credo che non mi servirà Comunque andiamo avanti A scavare la nostra pietra Ne prendiamo ancora 8 Quante ne abbiamo? 6 Quindi solo più 2 Ok Cosa abbiamo? La fornaccia Anche se mi sembrava di averla già vista E va bene ci prendiamo innanzitutto l'healer che ci dà la piastra d'alluminio così non dobbiamo più batterle. Poi vabbè prendiamoci sta roba qua. C'è cioè la sta roba qui e la cassa. Le librerie non prendiamole perché ce l'abbiamo anche a casa. Poi vediamo c'è un coso laggiù. Potremmo provare ad attaccarlo. di livello 21, è meglio di no. Anche se è un tipo erba, tecnicamente noi siamo efficaci contro il TPR. È abbastanza. Se lui non tira fuori, ecco il veleno. Però li facciamo molto male. Ecco, forse riusciamo a tirarlo giù. Ok, perfetto, siamo saliti di due livelli, non avrei detto. Comunque, ci siamo seg... non so se ci siamo segnati le coordinate di questo posto. E effettivamente forse era meglio che non rompevo l'idea adesso che ci penso. Perché comunque qua c'è buona roba. Quindi direi segniamoci le coordinate. No, così. Così, ok. Mettiamoli un bel verde e chiamiamola Foresta 2. Lasciamola F. Va bene, adesso tippiamoci al Se questo si scrive così. Comunque, ah, avevo già della roba qua. Anche una ascia. Allora, avevo detto che comunque. In questo episodio avremo cercato di farci delle ball. Per fare le ball dobbiamo farci il, um, una cosa. E... Dobbiamo andare a trovare una caverna e prenderci un po' di ferro. quindi Allora intanto abbiamo già un po' di ball, quindi questa qua nera iniziamo a piantarla, ok ho piantato un po' di picocche, speriamo che crescano, ah tecnicamente se ci facciamo l'annaffiatoio dovrebbero crescere più velocemente, tra l'altro questi qua forse riusciamo a farli fuori, aspettiamo un attimo, allora probabilmente, oh abbiamo un muro di fumo che fa schifo ma va bene, Andiamo ad attaccarlo, facciamo pochissimo, ok, scappiamo. Laggiù c'è mm, un tizio leggendario probabilmente. Sì, è un boss raro. Va bene. Potremmo provare ad attaccare lui. Ok, sembra che non ci facciamo niente. Ok, lui invece ce l'ha. Va bene. Perché sono caduto in sto buco? Eh, curiamolo. E vabbè, visto che abbiamo trovato questo buco, proviamo a trovare del ferro. Così ci facciamo l'incudine che serve per questo. Stare le ball. Ok, fantastico, questa caverna è piccolissima. Ah no, continua da questa parte. Ok, forse non ci è andata malissimo. Facciamoci solo delle torce. Mettiamole qua. Tra l'altro abbiamo la Optifine che ci va molto bene. Quindi direi mettiamocela nella seconda mano. L Ho trovato già qualcosa di raro, credo. Aspettiamo un attimo. Questa credo sia l'ametista, giusto? Ametista, esatto. Questo è il rubino, il rubino è molto importante nella Pixelmon. Ok, finita questa caverna. Comunque va bene. Andiamo a tappare questo coso di acqua. Magari svela ancora altri minerali che non avevamo visto. che non avevamo visto questo questo qui è bauxite non abbiamo trovato ah ce n'è anche qua di bauxite con le torce riusciamo a trovare un po' più di roba ok bauxite c'è un pesce da qualche parte per cui allora un trader vediamo cosa ci ho Sto cercando Rattata e ci consegna poli, PULIPA, che non so come si pronuncia. E giù c'è una cosa di sabbia strana che vola. Ok. Non credo sia normale. No, credo che non sia per niente normale. Comunque facciamo finta di niente. E... Dobbiamo cercare... Ok, sta roba lì è enorme, che cavolo è? Ma seriamente c'è una roba enorme qua? E non so minimamente cosa sia. Tanto ci ammazzarà subito e fa niente, però... Ah, Gron. Lui è molto forte quindi non attacchiamolo. Possiamo provare ad attaccare lui Quindi direi Ricordiamoci davvero Anche se qui c'è della roba che possiamo attaccare E corriamo i nostri Pokémon dovremmo lasciare giù delle fornaci. Allora sta lì è meglio di no. Poi qui c'è un po' di roba ho visto ma credo che saranno nell'acqua. Quindi non attacchiamoli. Eccola qua, quella di prima. Proviamo ad attaccarla, se ce la faccio... Ok. Vulpix. Ok, non possiamo attaccarlo con graffio. E facciamo un po' di male. Allora, queste cose qua sono molto fastidiose. Hanno tipo uno di vita e poi dopo mi stendono all'ultimo. Perché questa cosa? E perché io sono caduto. Qua ci sono delle cose che possiamo probabilmente attaccare, proviamo a vedere, allora c'è questo qui che è di livello 9, iniziamo con quello di livello 7, ok ho già attaccato, facciamo gli bracciere e non gli facciamo niente, perfetto grazie. qualcosina, ok. Okay. potremmo riuscire a farlo fuori. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta. E lui dobbiamo fuggire. Ecco. Ah, oh, che pizza. graffio gli fa del danno quindi attacchiamolo con graffio anche se lui ci fa molto male però lui è già a metà noi no ha fallito il giallo attacchiamolo ancora ancora con graffio lui ci ha attaccato ci porta a metà praticamente ok l'abbiamo fatto fuori senza saliti il livello ora Qui c'è un altro di livello 7 che potremmo provare ad attaccare, quindi attacca giustamente perché ci vuole far fuori, che è molto cattivo. Ok, attacchiamo questo Scorupi, ok l'abbiamo fatto fuori, abbiamo trovato un artiglio velenoso, ok laggiù c'è un trappinch mi sembra o qualcosa di adena che vediamo trappinch ok racere facciamo un po' di male se li facciamo graffio non gli facciamo niente ma lui è molto forte quindi scappiamo eh, vabbè tippiamoci perché mi sono dimenticato dov'era comunque va bene nel frattempo adesso taglierò un po' inizierò a fare a smmentare il tutto e vabbè mega youtube ciao e anche la sopra che cavolo c'è là sopra va bene ah ok che bello stanno crescendo le chicocche perfetto proviamo ad attaccare questa qui ecco pochirina e li facciamo un po' di male e ok non so cosa è successo ah wow perfetto ha una mossa che mi butta fuori però questo qua di livello 11 possiamo attaccarlo Fatto fuori, poi qua ce n'è uno di livello 5 che moriremo malissimo. Ce l'abbiamo fatta lo stesso, va bene, a me va più che bene finché vinciamo. E anche se sto aboma snow leggendario, se le basse, a me non andrebbe poi molto male. Eh. Comunque abbiamo già come vi ho detto 60 di ferro, adesso lo smelto e non ho il... mi sembra che non ce l'ho, no ce l'ho, ok però due non bastano ma fortunatamente ne ho un po' di sotto. Va bene abbiamo in totale uno 2, 3, 4, 5, 6 ball. Va bene. Intanto qui sta ancora smeltando un po' di roba. Lasciamolo fare. E se riusciamo a trovare qualcosa, potremo provare a prenderlo con la peace ball. Che non so minimamente cosa faccia. Però magari questo no. Dovremmo provare ad andare in un Extreme Hills. Quindi noi tipiamoci all'Extreme Hills. Qui ecco laggiù ho visto qualcosa che cos'è va bene ho trovato Charmander fantastico e Charizard è anche a livello 49 ma cioè sì mi piacerebbe eh, però catturarlo ma vabbè Ok, quello è un boss ed è meglio di no, questo è di livello 36, non riesco a trovare nulla da catturare, probabilmente non ce la faremo neanche, proviamo con questo mienshao, allora attanto, prendo. moriremo subito, quindi proviamo zaino, pokeball, la Bisbol. Noi lancia lanciamo la Fantastico, ce l'abbiamo fatta a catturarlo. E siamo anche saliti di livello. Ok, no, min Fu. Vediamo se riesco ancora... A... Non sapevo minimamente che la Bisbol fosse così potente. Proviamo ad attaccare questo qua, Machomp. Bracciere. Ah, perfetto ma oggi ci va tutto bene proviamo con questo qui che sinceramente non è che mi piace poi tanto quindi lasciamo perdere questa non si può raccogliere eh, vorrei prendere qualcosa di un po' diverso quindi proviamo a cambiare bioma eh, resta questa qua Vediamo se spawna qualcosa nel frattempo, se riusciamo a trovare quella bianca prendiamola che ci serve. Lì c'è un tipo di livello 9 che possiamo provare ad attaccare. E siamo anche saliti di livello, abbiamo guadagnato una Kiko. Va bene. Eh, Abra non mi piace. Proviamo. Xernias. E eh, Xernias. Eccolo lì. Potrei provare. Sarebbe anche pure il nostro primo leggendario. Ma secondo me. Moriamo malissimo. Quindi. Proviamo ad attaccarlo. E. Eh. Zaino, Pokéball, uh, Bisbol. Secondo me non ci sarà niente dentro. Xerneas si è liberato. Ha sbagliato il bersaglio. Però c'è stato un po' nella Abyssball, proviamo di nuovo a rilanciarla. Ok, si è liberato. Sbaglia il bersaglio. Zaino. Pokeball proviamo la pesa ball anche se non mi sembra un tipo molto pesante mi ha steso Charmander e dobbiamo per forza mandare Nion fu proviamo con la Safari Ball e poi ci arrendiamo Cernia è liberato psicomiso con l'ultima però tanto probabilmente non ce la faremo mai esatto e ci hanno distrutto perfetto ci abbiamo provato ma è andata così vabbè diciamo che mi Q non so proprio bene se è forte però secondo me è forte quindi diciamoci all'healer i nostri pokemon intanto sta ancora smettando roba prendiamoci la roba e posiamo questa roba qui e comunque direi che per questo video è tutto eh... allora questo per questo stavo dicendo per questo video è tutto è stato molto proficuo e guardate vediamo come stanno le nostreghi okay. e sembra che stiano crescendo possiamo già anche raccoglierne alcune comunque eh, credo che finirò il video qua quindi ciao